sul sito di creaticomics.org, un po' lentino perché insomma, la rete è già bella pesantita, troverete, vedete, i principali diciamo, punti del, del, del, del menu principale, c'è cioè proprio il primo che è Share Your Work, condividi la tua opera. Condividi la tua opera mi manda qua, mi manda ad una, eh, sostanzialmente una procedura guidata che mi fa una serie di domande, e che mi aiuta a scegliere. Allora secondo me con il vostro titolo di studio particolarmente elevato e il fatto che avete seguito questo corso e che siete comunque dei, dei, dei, dei, dei, dei, dei diciamo, quelli che una volta vengono chiamati nativi digitali, questa definizione poi è stata più, più volte criticata però dovreste avere una certa dimistichezza con questi temi più di altre generazioni, secondo me ce la fate anche senza passare di qua, cioè avete fatto questo corso, avete le mie slide però, per chi volesse eh, avere la pappa un po' pronta, eccolo qua. Voi andate eh, su Get Started e lui vi porta questa procedura guidata, che era quella che io ho inserito nelle slide come screenshot. Vedete che, zoom un po', vediamo se eccolo qua. Lui vi, mi dice: no, questo va benissimo così. Lui mi dice, scegli la licenza, cioè scegli gli elementi che, avere la, che deve avere la licenza e ce lo fa scegliere attraverso due domande, ovvero condividi che vengano condivise adattamente della tua opera, cioè che vengano fatte opere derivate come abbiamo detto, e qui abbiamo tre possibili risposte, sì, no, sì, fin tanto che gli altri condividano lo stesso modo. E poi abbiamo una seconda domanda, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali, e qua abbiamo solamente due opzioni, sì, no. E vedete che se la matematica non è un'opinione, abbiamo tre opzioni qua e due qua, due per tre fa 6 e vengono fuori esattamente le 6 eh, licenze Creative Commons. Guardate qua a destra. Adesso se noi cambiamo la, eh, il pallino, spostiamo il pallino cambiando la risposta, cambia la licenza anche di là. Ok, eccolo qua. Quindi ho, ho detto sì, fin tanto che gli altri condividono nello stesso modo, e lui mi ha fatto comparire il login del share alike. Se dico che voglio anche che vengano vietati gli scopi commerciali, lui mi fa, mi fa comparire il dollaro barrato. Se le opere derivate invece non mi piacciono e voglio diffondere senza opere derivate, ecco che mi compare l'uguale al posto del logino del dello share alike. like. Niente di più niente di meno, eh, cioè proprio è una procedura guidata per scegliere la licenza, a prova anche qua di, di, di ragazzino di scuola media. La parte più interessante forse per voi e soprattutto per i ehm, per i bibliotecari, per chi gestisce gli archivi, è questa parte qua, quella sui metadati e poi questa parte, ecco purtroppo qua dovremmo zoomare troppo e non si, non si potrebbe vedere, però ogni volta che voi cambiate la licenza, non solo, scusate, ogni volta che voi cambiate la risposta, non solo qua cambia la licenza, ma cambia anche questo pezzo qua, cioè cambia anche il, la stringa di codice HTML che lui ci fornisce. Questo perché? Perché le Creative Commons vengono pensate come licenze principalmente destinate al web, anche se non è del tutto vero, cioè le licenze Creative Commons funzionano anche sui libri, sui CD, sui DVD, cioè quindi anche nel mondo diciamo, non digitale delle opere su supporto fisico, però insomma, principalmente sono nate negli anni 2000 con, eh, diciamo, con l'esplosione di internet come fenomeno di massa. E Quindi Creative Commons ci fornisce anche dei metadati, cioè una stringa di codice HTML meta contenente dei metadati, secondo lo standard RDF, ehm, che inseriti correttamente nel, nel codice della pagina web che io utilizzo per pubblicare l'opera, eh, permettono ai motori di ricerca di capire che lì c'è un'opera con licenza Creative Commons. Ok? Quindi io vado sostanzialmente, insomma, per chi ha un po' di conoscenze di HTML, a copia e incollare questa stringa di codice, lo vado a inserire nel footer del mio sito e lui mi fa comparire questa dicitura con tanto di bollino, no? di, di, di, di, di bottoncino di Creative Commons e il link che manda la licenza. Ok? Adesso vi faccio vedere la parte interessante, cioè scusate, la parte interessante qual è? È che con questi metadati Google e gli altri motori di ricerca capiscono che lì c'è un'opera un con licenza Creative Commons e quindi la rendono più facilmente visibile, indicizzabile e, e, e trovabile dagli utilizzatori di queste potenziali opere. E ehm, di qua c'è una parte... Eh, opzionale che però ci permette di arricchire questi metadati io clicco esatto si apre una cosa purtroppo non è fatta benissimo a livello grafico vabbè si sì, è proprio brutta già, già vista questa cosa però ecco io qua posso mettere vedete ehm, facciamo un esempio non so visto che era Pochi, anni fa, pochi giorni fa il, Dante, il giorno dedicato a Dante titolo dell'opera Divina Commedia attribuisci il nome dell'opera a Dante Alighieri e ipotizziamo che Dante sia un giovane scrittore che ha il suo sito alighieri.it alighieri Dante, vabbè, vabbè, questo non ci interessa e il tipo di formato direi testo perché è un poema quindi un'opera letteraria non so se vi siete resi conto ma qua di fianco è già cambiato guardate anche toccando solamente testo no? vedete che qua cambia, cambia il, il, il, il, um, il metadato relativo al formato e poi ha inserito una serie vedete, di altre informazioni fra cui divina commedia che compare qua eccolo sotto il, la tag ehm, title, che è questa, e, e poi il link a cui Dante Alighieri vuole che sia attribuito no? l'attribution, eccolo qua, href che indica un link esterno, Dante Alighieri, quindi ripeto, mh, senza avere mh, mastodontiche conoscenze di HTML, di mh, creazione di siti web, ci fa capire un po' come funziona. Vedete che è cambiata anche sta stringa, questa stringa questo pezzo di, di questa disclaimer, questa anteprima di disclaimer. Divina Commedia di Dante Alighieri è distribuito con licenza Creative Commons, t e commerciale. Se io clicco su Dante Alighieri, lui mi manda ad alighieri.it, adesso non lo clicco perché si aprirà qualcosa che non c'entra nulla con Dante, ma se, è, se clicco sulla licenza andiamo finalmente a vedere, così la ladies and gentlemen, eccola qua, finalmente incontrate... La licenza Creative Commons, eccola qua. Questa è una attribution o commercial derivatives quindi non è tra quelle più libere. E qua avete quelle due anime che vi dicevo prima: le libertà concesse e le condizioni imposte. Ok. Le libertà concesse, guardate, you are free to, tu sei libero di, vabbè, guardiamola in italiano, insomma abbiamo deciso di fare questo corso in italiano, facciamolo in italiano fino in fondo, si può tradurre in italiano, la pagina diventa così, no diventa così, un. ah eccolo si sì, si è cambiata, allora tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo formato, Sembra poco, ma noi con queste tre righe abbiamo già liberato più della metà dei diritti esclusivi che abbiamo visto questa mattina nel nostro elenco: okay? riprodurre, distribuire, condividere, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire in pubblico lo, e recitare in pubblico, con qualsiasi mezzo formato. Quindi, non fa distinzione di mezzo di, di formato l'opera, la, la licenza Creative Commons. Quindi, queste sono le libertà che voi avete concesso. Cambia c'è la parte poi invece sulle condizioni imposte che è quella che, che risente diciamo delle, delle, no, dei login che noi abbiamo scelto, l'attribution c'è sempre l'attribution è fissa in tutte e sei, no? devi riconoscere una menzione di paternità adeguata e fornire un link alla licenza bla bla bla e poi c'è non, commercial, non commerciale non puoi utilizzare il, il, il, il materiale per scopi commerciali e se linkate qua vi spiega che cosa si intende nel, più nello specifico per scopi commerciali e non puoi farne opere derivate, cioè se remixi, trasformi il materiale, ti basi su di esso, non puoi distribuire il modi, cioè quindi in realtà ecco più propriamente, attenzione, questo, questo è giusto precisarlo, forse non sono stato io preciso, non è che ti vieta di farle le opere derivate, ti vieta di diffonderle, cioè nel senso che uno a casa sua può sempre farsi il remix di un brano musicale preso da un disco, cioè nessuno, no, no, il diritto d'autore non arriva a quel livello di, di, di poter entrare in casa tua e di controllare cosa stai facendo. Ovviamente ti, ti, ti obbliga, cioè ti vieta di diffondere quello che hai fatto, ok? Cambiamo facciamo, mettiamo un, invece, il vediamo quella di Wikipedia proprio. La cambio direttamente da qua in alto. Basta cambiare l'URL e mettere SA. Adesso la cambierà, eccola qui. Questa è quella, una delle più note perché viene utilizzata da Wikipedia, l'ho utilizzata anche io per le mie slide. Eh, vedete che qua è aumentata la libertà perché c'è anche la modifica. Tu sei libero di modificare, remixare, tra, trasformare il materiale basato su di esso per le tue opere, per qualsiasi fine anche commerciale. E qua è sparito il no derivatives, cioè l'uguale, ma è comparso il. Sheralaik, tradotto, stessa licenza, a me non piace molto preferisco condividere lo stesso modo perché è una traduzione più, più letterale e più neutra. Um, se remix, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario. Basta, nel senso che più di così non, non credo sia necessario dirvi su, per l'applicazione della licenza Creative Commons. Ci interessa adesso fare l'altro giro. Ovvero vedere cosa succede se noi siamo dall'altra parte della staccionata, della barricata, cioè coloro che invece stanno semplicemente cercando opere sotto licenza creative commons per le proprie eh, creazioni. E questo è un caso in cui rientrate anche voi, eh? ripeto, cioè, sto, cioè, sto cercando un'immagine, uno, uno schema che parla di, che ne so, no? del, del, eh, del, dell'Adenovirus, perché sto facendo un articolo su, sui nuovi vaccini che creano problemi di, di trombosi e, e quindi mi serve un'immagine un che rappresenta un certo tipo di, di virus. Ok, vado a cercarla, non, non ho le competenze per crearla io, vado a cercarla in un repository che abbia queste, queste caratteristiche. Um, questo è un semplice motore di ricerca, search for content to reuse, um, questo è tra l'altro mirato sulle immagini, Creative Commons prima ne aveva uno invece neutro, cioè qua c'è scritto, eh. um, no non è qua, eccolo, è qua in basso, the old search portal, cioè prima, ve lo faccio vedere in una schermata a parte prima ce n'era uno, vediamo se si apre, ce n'era uno che, esatto, vedete, non cercava solo immagini ma cercava ogni tipo di, eh, di contenuto e andava a cercare su vari repository tra, fra cui c'è, vabbè, Wikimedia Commons, Google Immagini, Europeana purtroppo forse voi lo vedete un po' tagliato eh, chi vede la registrazione, qui c'è Flickr, che è per le immagini, Jamendo per la musica, Pixabay per le immagini, YouTube per i video, ce ne sono tanti. Um, Creative Commons ultimamente ha scelto invece di soffermarsi alle immagini perché ha notato che è diciamo, il tipo di creazione su cui questa ricerca probabilmente viene fatta più spesso e ha più senso. E anche perché, come vi farò vedere dopo, per, per tutto il resto c'è già Google che lo fa, cioè che fa un filtro e che permette di, no, di percepire o meno se, se c'è una licenza Creative Commons applicata alle opere um, vediamo un po' che ore sì, perfetto guarda um, niente cioè come vi dicevo prima questo è un normalissimo motore di ricerca eh, che applica dei filtri dei filtri sensibili alle, ai, diciamo, allo status di licenza io qua stavamo dicendo mi serve un'immagine um, Vediamo cosa, succede. Vabbè. Vediamo cosa succede così, forse chiedo troppo, eh. però mi serve un'immagine che eh, sia anche utilizzabile commercialmente, no, facciamo che sia semplicemente modificabile. Perché, insomma, il vostro caso, no? quello che diceva prima il vostro collega, pubblico su una, un, un sito di divulgazione scientifica che è open access, e quindi mi serve semplicemente la possibilità di farci modifiche perché voglio insomma, metterci un po' le mani su queste immagini. Quindi faccio così, vediamo cosa succede. Non garantisco che esca qualcosa di interessante, perché probabilmente è una ricerca un po' molto. molto ecco eh, altro... No, no, no. Ho trovato 149 immagini. Beh. Allora, lascio a chi è del settore giudicare se sono valide le immagini, sinceramente io non ho gli strumenti per, per capire, eh, questa è simpatica, Ok, eh, però ecco, vedete, qua ho trovato delle immagini, Ecco, facciamo finta questa, model, model of an adenovirus magnified 3 million times, qua abbiamo già in alto, vedete, i simbolini che ci dicono quali sono i termini di licenza applicati a questa, a questa immagine io clicco sull'immagine e lui mi manda probabilmente alla fonte eccola qua con ehm, con un po' di informazioni eh, vabbè, qui è troppo viene tagliato eh, qua ci sono ecco i credit c'è lo share alike scusate lo share alike, c'è l'attribution, cioè devi dare credito al creatore il non commercial perché questo è, è, è un cc un ncsa e share adaptation cioè puoi farne eh, puoi rilasciare adattamenti che modifiche delle opere, le cosiddette opere derivate ma sotto la stessa licenza ok? quindi questo è un po' il, il mondo in cui viviamo e vedete quante insomma 143 non ne sono venute fuori poche per visto il tipo di ricerca molto di nicchia che abbiamo fatto ehm, vi dicevo che questa cosa la fa google e voi direte ma come? Ma non ci siamo mai accorti? E certo che non vi non siete mai accorti perché google la nasconde però andiamo un po' su google immagini no andiamo su google generico scusate andiamo su google generico e gli chiediamo la stessa cosa adeno vengono fuori ovviamente tutto il mondo viene fuori adesso perché si parla praticamente solo di questo ultimamente, però noi andiamo su immagini ok, noi abbiamo fatto una ricerca generica di immagini, cosa facciamo? prendiamo la prima che ci piace? questa? questa ci piace molto? la prendiamo? Mm, no, nel senso che prima di prenderla devo capire se c'è del copyright che mi rompe le scatole e già cliccando guardate cosa ci dice google attenzione, le immagini potrebbero essere soggette a copyright, che praticamente non ci sta dicendo nulla in realtà, cioè grazie mi verrebbe da dire, dopo che avete capito come funziona il diritto d'autore, se, se mi dici con il, condizio, con il verbo condizionale potrebbero essere soggette a copyright non mi hai detto nulla, perché è chiaro che potrebbero, a me servirebbe invece un'informazione un po' più chiara, un po' più netta se c'è o non c'è un copyright, e eh, allora vuol dire che non ho scelto nel posto giusto, nel senso che sono rimasto in una ricerca generica e infatti se io vado su strumenti mi compaiono dei filtri, mi auguro che qualcuno di voi questa cosa l'abbia già vista, insomma siete persone che dovrebbero avere un, un livello di, di attenzione particolari più elevato della media, eh, se ci fate caso ci sono dei filtri che riguardano il tipo di immagine, la data, l'ora in cui è stata scattata, il colore, ma soprattutto quello che ci interessa è questa cosa qua. Zoom, i diritti di utilizzo. E lui cosa fa? Ci fa un filtro tra quelle che hanno licenza Creative Commons oppure che hanno altre licenze commerciali o meno che consentono un certo tipo di libertà. Allora così cominciamo a ragionare se io faccio scienze creative commons scommettiamo che arrivano più o meno quelle che abbiamo visto prima perché le abbiamo cercate più o meno sulla rete, adesso non mi ricordo si sono, sì, sono di distribuite in modo diverso ma sono sicuro che più o meno arriveremmo a quella che abbiamo trovato prima bisogna un attimo magari darsi da fare e cercarla meglio però più o meno ecco queste qua adesso facciamo finta che ne abbiamo trovato un'altra che ci piace di più ehm, eh. Questa, questa compare qua di fianco e ci dice, vedete che è cambiato sotto, c'è scritto scarica questa immagine su Flickr, dettagli licenza, vuol dire che qua Google ha delle informazioni in più e quindi non usa più il condizionale, cioè me le fornisce queste informazioni, dettagli licenza, io clicco e mi dovrebbe mandare proprio a, <ride> perfetto, cioè mi ha mandato direttamente la licenza, quindi più di così attribution o no like. ok? Questa è una 2.0, vabbè così vi faccio vedere anche questa cosa, cioè le licenze hanno un numero perché sono state aggiornate, cioè la 4, le 4.0 sono arrivate nel 2013-2014 e sono le più recenti, però Creative Commons esiste dal 2002 e quindi ci sono licenze che magari sono un po' vecchiotte e sono rimaste nella vecchia versione, però più o meno come vedete sono strutturate nello stesso modo. Bene, basta, da oggi in poi <ride> non siete più autorizzati quindi a prendere le immagini o i video così a casaccio dal web ma avete questo obbligo morale di passare da cioè fare un passaggio in più, cioè impostare un filtro per vedere se l'immagine ha un, eh, uno status di diritto di copyright particolare tra l'altro ve la faccio vedere nella sua fonte originaria perché Flickr è un bellissimo repository, non so se lo conoscete se qualcuno di voi ha la passione della fotografia, sicuramente lo conosce. Um, però Flickr è un bel repository in cui trovate più che altro fotografie più che, info, che, che immagini tecniche o icone come queste. Um, però ecco, è, è comodo perché vi mette sotto ogni immagine tutta una serie di metadati, fra cui anche a volte eh, non so, le informazioni con cui è stata scattata. No, oh, se è una fotografia, no. vediamo. Cioè ci sono a volte anche le non so, informazioni sull'ottica utilizzata per fare la foto. Mamma mia, che brutto. Però vediamo un attimo se c'è questa informazione. No. Eh, a volte ci sono, vabbè, ci sono qua tra i metadati anche il tipo di ottica, il tipo di macchina fotografica utilizzata. Quindi vabbè, è super, super dettagliato. Però quello che ci interessa è sempre questo. Il, eh, ah ecco c'è la data in cui è stata scattata e, ehm, e la licenza ed è molto chiaro sotto ogni, sotto ogni immagine vediamo questa vabbè vabbè sono tutte non sono fotografie vere e proprie eh, ve ne faccio vedere una parto dalla home page di Flickr e vedrete che eh, no, questo sono io ho aperto il mio scusate sono le foto che uso per, per le interviste eh, flick volevo cliccare questa non, non la mia e eh, vabbè è molto lento molto molto lento perché abbiamo una rete che è un po' sotto ecco vediamo questo bellissimo panorama con le palme Vediamo ecco visto, è un account pro e quindi credo che ci siano tutte quelle informazioni. Ma che bello questo. E ci dice che cosa. Eccole qua, vedete, tutte le informazioni sull'ottica, sull'esposizione, cioè cose che il tipo di macchina utilizzata, cose che possono interessare più che altro ai, ai fotografi, ai grafici, però guardate, su le informazioni anche sulle modifiche fatte. Vabbè, ok. Eh, la stessa cosa potete farlo su Slash Share. Io vi dicevo prima: Slash share trovate le mie slide, ma in realtà trovate anche le slide di altri che sono sotto licenza Creative Commons. Quindi, ehm, ecco, scusate, così vi faccio vedere questo, questo passaggio. Cioè, rispostiamoci dal punto di vista del, di colui che carica una presentazione. Quindi, non, non più di colui che cerca, ma di colui che carica un contenuto, se io faccio un upload, ehm, Beh, facciamo finta di aver... cioè modifico un upload che ho già, cioè, che ho già fatto invece di, di, di caricarlo, ma è la stessa cosa. No? Se io vado in edit, lui mi... Ehm, eh, ho scritto... ho cliccato su edit... ecco... Cioè lui mi fa entrare nei dettagli, nei metadati della, della mia presentazione slide che ho caricato e mi dice, vedete, mi, mi fa scegliere la licenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo neanche fare quel giro che vi ho fatto vedere prima di andare a prendere i metadati dal sito di Creative Commons e copiarli e incollarli nel codice, perché in realtà questo lavoro me lo fa già SlayShare, cioè SlayShare ha già inserito lui i metadati. E non devo fare altro che aprire una tendina che mi fa scegliere il regime di diritti. All rights reserved è copyright, vuol dire che io non consento nulla. Poi ho le sei licenze Creative Commons. Ok, questo è Slash Share. Ma come, come funziona Slash Share? Funziona anche Zenodo, funziona anche eh, tanti repository. Slash Share è per le slide, ma per altri tipi di contenuti ne trovate. Eh, eh, per, per tutti i gusti, diciamo, vi ho fatto vedere due di quelli che conosco: cioè Flickr per le foto e Slash per le slide potrei farvi vedere Zenodo perché ci sono anche lì, ho, una, ho un account anche lì, però credo che siate in grado. Abbiate capito il concetto, e siate in grado di farlo da solo quindi non perdiamo troppo tempo. Um, no, ho fatto qualche cosa da non fare. Volevo tornare ecco, tornare alla presentazione slide, um, quindi ho finito la parte sulle Creative Commons, se ci sono domande fatele adesso. Niente. Infatti, scusate, qua facevo vedere anche, tanto vado avanti a parlare, facevo vedere che la stessa cosa possiamo farla anche con la ricerca avanzata di Google. Su, qui abbiamo parlato di immagini o di slide, ma in realtà possiamo farlo su tutti i contenuti. E torniamo ancora qua. Eh, se io vado su Google ricerca, ecco, torniamo sempre al famoso demovirus. No, io voglio la ricerca avanzata, che purtroppo una volta era molto più in evidenza. Adesso dovete fare così, cioè dovete proprio salvarvelo come promemoria. La ricerca avanzata di Google è questa roba qua, cioè. È una ricerca avanzata, insomma mi auguro che appunto a dei dottorandi di ricerca non debba far vedere per la prima volta la ricerca avanzata, ma è fenomenale perché vi permette di tagliare in modo davvero sartoriale ehm, la ricerca, cioè potete escludere, non so, alcune lingue, escludere dei paesi, escludere un periodo di tempo, se volete una notizia molto aggiornata escludere tutte le altre che vi fanno solamente rumore, eh, dire che volete solo vedete, nelle ultime 24 ore, nell'ultima settimana nell'ultimo mese cercare su un singolo sito dominio è fortissima, è potentissima quindi usate Google il più possibile in questo e soprattutto date meno potere a Google nel senso che se voi usate Google in versione diciamo for dummies Google vi dà più o meno quello che lui pensa che vi serve e invece qua avete modo di insomma, di, di, dare, di avere molto più controllo e vi volevo far vedere questo, cioè che tra i vari filtri c'è proprio il diritti di utilizzo. Eccolo qua è l'ultimo in basso, se io non lo imposto, lui mi lascia risultati non filtrati in base alla licenza, cioè mi dà tutto, ma se io lo imposto, vedete che ho, se apro la tendina. Ho risultati uti utilizzabili e condivisibili liberamente, risultati utilizzabili e condivisibili liberamente anche a scopo commerciale e poi si aggiunge il modificabile, quindi utilizzabile, condivisibile e modificabile veramente, utilizzabile, condivisibile, modificabile veramente anche a scopo commerciale. Cioè sono esattamente i due parametri utilizzati anche da Creative Commons, cioè la, la possibilità di modifica e la eh, possibilità di sfruttamento commerciale. E questo agisce su tutto, cioè non solo sulle immagini ma su tutti i contenuti, quindi anche testi, anche video, anche... Eh, che ne so. Eh, infografiche, musica e via dicendo. Um, quindi basta, sulle, sulle creative commons direi che abbiamo detto, um, se non ci sono domande vuol dire che o siete, davvero, o siete svenuti oppure eh, sono stato molto molto chiaro, spero la seconda, e, e quindi mi accingo a introdurvi il concetto di open access.